Pillola di poesia. La poesia cura. Prima dei pasti, dopo i pasti, in mezzo ai pasti. E finché il pasto non è lei. Lei prenda posto e diventi pasto. Il respiro di un numero. <coughs> Il gruppo a cui sono iscritto, l'umanità naturale, stenta a rappresentarmi. Non ne possiede un motivo. Non stai qui fisso su un foglio bianco a violarne la verginità. Il solo confidente che mi sa so ascoltare. Il resto è molto bravo, sì, molto bravo a parlare. Ad occhi chiusi mi sono iscritto fiducioso nei miei fratelli. Il dono Dell accoglienza, dell'ospitalità, della pazienza. Questo trio di virtù coro di un'unica voce appartiene a tutti. L'ho visto, ne sono testimone. Mentre il mondo girava, anch'io, con o senza gambe, sono approdato in vari porti. I doni ricevuti molti di più di quelli dati. Alcuni forse Solo vani illusioni, ma ciò che mi dà il pane, fratello mio, non è nel tuo io, potente e ben fissato. Ciò che nutre l'istante di ogni attimo, fratello mio, sono le vibrazioni, figlie di quelle illusioni.